scusate ho dovuto fare le ore piccole perché ho dovuto cimentarmi in questo piccolo assaggio di pasticceria che il maestro Andrea Di Giglio mi ha insegnato guardate qui i bomboloni ebbene si sì, ho acquistato più di un anno fa il corso da Andrea Di Giglio, il corso sui lievitati e sulla prima colazione. Cornetti, pan crema creme e pasticcere di qualsiasi tipo, ci sono tante nozioni, ci sono anche le ricette, ma non, è quelle, non sono quelle eh, le cose più importanti, le ricette, perché ciò che insegna lo chef Andrea è proprio. Il fatto di saper dosare e di saper ehm, rendere originali le proprie ricette di adattarle alle proprie esigenze per cui ti insegna a ehm, a dosare in maniera giusta eh, gli ingredienti ad utilizzarli perché utilizzare più che ne so più più malto meno zucchero più farina forte e, ci sono tante, tante, tante nozioni tecniche molto importanti, molto, molto importanti. È un corso che è, crea eh, dipendenza, ve lo dico. E anche voi vi ritroverete, se deciderete di acquistarlo, vi ritroverete a far tardi, a fare le ore piccole, ma a fare tutte queste cose così buone. Certo ho pagato il corso dello chef Andrea Di Giglio, che tra l'altro non ti, non ti lascia mai, perché ogni volta che hai un dubbio, ogni volta che eh, hai necessità, anche al termine del corso, anche a distanza di tanto tempo, perché io ho più di un anno che l'ho fatto, e eh, quando ho voluto chiedergli qualcosa lui è sempre sempre disponibile, tra l'altro fa frequentemente queste dirette, che sono dei live mh, sulla pasticceria a 360 gradi, quindi si può chiedere di tutto, eh? dal macarona, tutto, qualsiasi domanda, lui riesce a trovare la risposta giusta e a spiegartela nella maniera più semplice possibile. Io posso dire grazie allo chef di Giglio perché mi sono appassionato ulteriormente a questa che era una parte che molto molto a me era gradita la colazione penso che probabilmente mi iscriverò a qualche altro corso ora voglio eh, entrare nel dettaglio in questo perché non si smette non si finisce mai di, di imparare e sappiate che l'assistenza anche dello stesso di Giglio è ottima, per cui se avete bisogno di un aiuto, avete bisogno di un consulto, di modificare una ricetta, avete sbagliato nel dosaggio di qualcosa, lui attraverso eh, la sua assistenza ottima è sempre, sempre presente e riuscirà a risolvere tutti i vostri problemi. Davvero, davvero grazie, Chef Vigilio. A presto.